Buonasera io non so se eh, capita anche a voi no? vi ricordate che quando abbiamo fatto il ritiro abbiamo fatto pure un buon proposito eh, di non lasciarci prendere dalle cose così però sembra che siamo arrivati domenica già la terza di avvento e già il Natale è arrivato e ci viene sempre quella famosa domanda ma fino a che cosa abbiamo fatto? Eh, non so se voi vi state interrogando riflettendo se su questo Natale ci stiamo preparando non so se voi state scrutando dietro la tenda a vedere se lui sta venendo così come abbiamo detto durante il ritiro vi ricordate abbiamo usato quell'immagine però quell'immagine vuole essere poi la verità eh, un'immagine che vorremmo sempre più poi incarnare nella nostra vita E eh, quindi eh, non so se due, tre, cinque, dieci minuti vi siete messi dietro a un balcone, dietro una tenda per vedere da lontano se lui Uh, stia arrivando chiaramente lui arriva perché l'ha promesso quindi il fatto che arriva non è semplicemente una pia nostra uh, fantasia o illusione lui l'ha promesso io verrò e forse secondo me qualche volta sarà pure già venuto perché se è vero, come dicono i padri della Chiesa, che c'è sempre la storica, la finale e poi c'è l'avvenuta intermedia. E quella venuta intermedia è quella che è più difficile da cogliere. È più difficile perché forse noi abbiamo tutti quanti, tutti, nessuno escluso, eh? anche il Papa, guardate. Eh? Abbiamo, ognuno ha un'immagine di Dio. E se abbiamo quell'immagine, è difficile poi cambiare quell'immagine. E se lui è anche a ritiro noi l'abbiamo detto, eh, la prima conversione da fare non è la conversione da peccato. Noi non dobbiamo convertirci da non fare i peccati. Quello viene dopo, la conversione morale. La prima conversione, quella teologica, è quella che riguarda Dio. Eh, ma provate a pensare che anche Israele... Eh, perché non ha riconosciuto Gesù? Eh, perché in tanti c'era quell'immagine di Dio che si era manifestato e rivelato in un antico testamento e però se ricordate anche ogni profeta comunque ha fatto un'esperienza diversa perché Dio si è rivelato ognuno in modo diverso l'abbiamo già detto se vi ricordate perché Dio si rivela secondo la capacità che l'uomo ha di accoglierlo e comprenderlo quindi Dio come si è rivelato a me è diverso da come si rivela a voi e Dio si rivela a noi adulti in modo diverso da come si rivela a un bambino noi dobbiamo fare attenzione a queste cose, perché qualche volta noi vedete, eh, possiamo anche dare ma come? N -n -n -n no, perché se per me può essere scontato una realtà, non è detto che lo sia anche per un'altra persona. Non dimenticate che il punto di vista dal quale si vedono certe cose è fondamentale, importante provate a ricordare il punto di vista lì a Sant'Agata sui due golfi quanto era bello il panorama che vedevamo è diverso da questo punto di vista qui però guardate, quello è creato e anche questo è creato quello è uscito dalle mani di Dio ma anche questa realtà qui è uscita dalle mani di Dio E poi affidata alle mani dell'uomo che cosa l'uomo ne abbia fatto è un altro discorso però chiaramente voi capite, lì Dio sembra più vicino attraverso proprio la contemplazione della creazione della bellezza ma qui non è che Dio sia meno vicino eh, anche qui vedete noi usiamo purtroppo queste parole che sono quelle che noi riusciamo a esprimere Dio è vicino e Dio è lontano ma Dio è vicino e lontano da che cosa? se Lui è quello che riempie ogni spazio e riempie ogni tempo ci può essere uno spazio dove Dio non è presente nell'ipotesi che ci fosse sapete cosa significherebbe? che quello spazio sarebbe un altro Dio allora se Dio è quello che avvolge l'universo perché l'universo è pieno della sua presenza eh, vuol dire che tutto è abitato dalla sua presenza ripeto, certe realtà sono più facilmente riconoscibili uh, certe realtà portano più facilmente le tracce della presenza di Dio altre realtà le tracce devono essere un poco più scoperte e io penso che la sfida nostra è proprio questa qui andare a vedere lì dove sembra meno presente eh, noi purtroppo però come tutti quanti eh, siamo più per le cose semplici lavorare eh, ci fa un poco fatica eh, eh, la fatica del lavorare eh, anche a livello di ricerca della presenza del Signore eh, anche questo lavoro qui non ci è tanto facile o congeniale, quindi preferiamo quindi poi, allora capite poi? Di, allora, ma il Signore è nostro aspettando che il Signore venga, come aspettando che passare l'autobus e l'autobus non passerà mai perché c'è il traffico e sappiamo poi le situazioni sono poi quelle che sono e quindi su questo dobbiamo fare attenzione eh, noi siamo partiti eh, cogliendo il programma pastorale che il vescovo ha proposto per la nostra diocesi vi ricordate? Il volto della parrocchia e ci siamo lasciati provocare anche qui con questa immagine che la parrocchia ha un volto quindi la parrocchia eh, con la quale identifichiamo la nostra comunità ha un volto e quel volto però è il nostro quindi c'è la nostra faccia sulla facciata della chiesa ora il volto vedete è composto da che cosa? il volto agli occhi il naso, la bocca le orecchie e fateci caso queste realtà sono Uh, le realtà attraverso le quali entriamo in relazione l'uno con l'altro noi entriamo in relazione con gli altri attraverso gli occhi perché ci guardiamo ma abbiamo in relazione con la bocca perché ci parliamo anche con l'odorato perché noi sentiamo gli odori che hanno gli altri se uno ha messo il profumo se il profumo non l'ha messo oh, provate a pensare no, se uno sta a casa e si è cucinato eh, il cavolfiore e il cavolfiore poi si impregna se tu porti il maglione per dire che cosa che anche queste sono delle realtà attraverso le quali noi entriamo in relazione. E attraverso l'orecchio anche noi entriamo in, in relazione. E poi eh, c'è il tocco, c'è la mano, però capite? I sensi sono quelle realtà attraverso le quali entriamo in relazione. Eh, mh, anche qui noi abbiamo molto defettato su questo, perché abbiamo pensato che, come annuncio eh, il volto missionario, il missionario è colui che annuncia, eh, abbiamo pensato che l'annuncio sia solo un annuncio di quello che io devo dire. Allora io parlo di Gesù e vuol dire che sto annunciando Gesù. E gli altri sensi? Se vi ricordate quando ne abbiamo parlato dell'Eucaristia, noi abbiamo detto che nella celebrazione eucaristica sono tutti i sensi che entrano nella celebrazione. Però da pensare l'uso dell'incenso che noi ne abbiamo nella celebrazione. Eh... Proviamo a pensare a quello che vediamo durante le celebrazioni e a quello che ascoltiamo durante le celebrazioni. E tutte queste realtà, queste qui, devono convertirsi e devono convertirsi continuamente. Se vi ricordate, noi abbiamo detto che la conversione non è una realtà che inizia e si realizza nel momento in cui inizia. La conversione ha un momento che inizia e poi prosegue per tutta la vita dell'uomo. Noi ogni giorno siamo chiamati a conversione. E se stamattina quando siamo svegliati e non ci siamo posti la domanda che cosa ci saremmo dovuti convertire oggi, lo dovremmo fare domani. E lo dobbiamo fare domani. Perché domani noi davanti a questa realtà del mondo, con il deposito che abbiamo dell'incontro con Cristo, e eh, noi domani chiaramente dovremo chiederci a questa realtà davanti alla quale mi trovo che cosa io, come mi devo convertire per poter riconoscere questa presenza poi del Signore. Che poi guardate, da un certo lato la riconoscenza della presenza del Signore è un compito che per certi aspetti a noi già qualcuno l'ha svolto questo compito. Quindi di per sé noi non avremo niente da scoprire. Perché il compito già Gesù quando ce l'ha detto ci ha anche svolto il compito se ricordate quando andavamo a scuola no? diceva preparatevi perché dopo domani dobbiamo fare il compito e noi mamma mia ma chissà quale sarà la traccia di questo compito il Signore la traccia del compito già ce l'ha data e la troviamo la traccia se vi ricordate in Matteo 25 vi ricordate quando dice arriverà il momento in cui il pastore separerà le pecore dalle capre e dirà ho avuto fame e mi hai dato da mangiare ecco il compito ho avuto sete, mi avete dato da bere. Ero forestiero, mi avete ospitato. Questo è il compito. Quindi al momento non è che sarà una sorpresa, ma noi non lo sapevamo. No, lo sapevamo come. E il compito, lui addirittura l'ha svolto lui già per noi. Quindi a noi è chiesto che cosa? Semplicemente di mettere la firma, di fare un falso. Vedete, Gesù in questo caso ci autorizza a fare un falso. E eh, vi ricordate pure qui, no, qualche volta quando il compito era così perfetto, inserite, ma chi te l'ha fatto questo compito? Fra, il tuo fratello più grande o tuo padre o tua madre? Eh, lui come fratello più grande già ci ha fatto il compito. Però pure qui, voi capite, eh, vuoi mettere eh, che io sono chiamato a riconoscere Dio nella sua onnipotenza eh, dal fatto di dover riconoscere Dio in quel barbone oppure in quella persona a cui devo dare qualcosa da mangiare. Noi abbiamo detto che eh, l'Avvento è il tempo che ci prepara al Natale, però abbiamo detto specificato quale Natale ci prepara. Però anche se ricordiamo il Natale storico, il Natale storico eh, che cosa ci ricorda? Eh, se non la fragilità attraverso la quale Dio sceglie, sceglie perché è una scelta, vi ricordate, del verbo numero due, piacque a Dio rivelarsi, come? E nel mistero dei Natali Dio si è rivelato come? Nel verbo che si fa carne. E che cosa c'è di più fragile della carne? Ma ancora l'altra cosa che di per sé dovrebbe essere quella che più non dovrebbe tanto farci stare tranquilli. Dio viene a noi nella veste di un bambino. E il bambino tu sei chiamato a proteggerlo o a farti proteggere dal bambino? Capite che tu il bambino lo devi proteggere, non è che il bambino ti protegge. Quindi capite Dio come sceglie di venire in mezzo a noi, come uno che vuole essere protetto, non come uno che venne a proteggere. Ma capite, pure qui ci verrebbe a dire, Signore, ma come? Tu hai atteso tanti anni per venire in mezzo a noi, perché San Paolo dice quando venne la pienezza del tempo, quindi ha atteso tantissimi anni, i duemila anni annunciati dai profeti, per venire come? come un bambino. E questo è tutto. Cioè noi effettivamente la notte quando andremo davanti a presepe, noi dovremmo dire, ma questo è tutto, questo è Dio. Allora capite lì, o cambia o non cambia cosa. E noi invece andiamo lì, e vieni in una grotta, capite? Andiamo lì così, e ce ne andiamo tranquillamente, come l'anno scorso, come due anni fa, come tre anni fa. E eh, non l'abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato un nostro sentimento, quell'immagine che ci portiamo dentro, e che serve a che cosa? Eh, dice, a me nel giorno di Natale stiamo un poco più buoni. Però già arrivi il 26 e già non ti parlo più. Eh, allora, ehm, se vi ricordate le due sentinelle Giovanni Battista e Maria, è Giovanni Battista che rivedremo domenica prossima e Maria che sottofondo ci accompagna e vedremo invece l'altra domenica È le due sentinelle che si lasciano sorprendere da Dio guardate noi purtroppo come adulti eh, volevo dire come voi adulti come adulti noi abbiamo perso, purtroppo, il senso della sorpresa. Noi pare che già sappiamo tutto. Eh, eh, non ci lasciamo più sorprendere da nulla. Eh, e quindi, capite, se io non mi lascio più sorprendere da nulla, domani sapete che cos'è? Domani è venerdì, mamma mia. Meno male, è finita una settimana. E eh, così... Eh, già so che poi mi sveglierò mamma mia dovrò poi preparare la colazione il pranzo, andare a lavorare, fare questo e speriamo che finisce la giornata perché non ci sa più sorprendere da nulla ma capite se domani io svegliandomi cogliessi il dono del nuovo giorno che sorpresa eh, già questo ve l'ho detto, vi ricordate? chissà perché diciamo sempre uh, quella persona è morta come se poi quello veramente poi ci ha meravigliato che è morto. Ma Anna tu Ritt, è vivo. Perché non riusciamo a dire domani mattina, sono ancora vivo, sono vivo. E quindi vuol dire che sono reso degno, eh, che mi è stato fatto questo dono, di vivere questa giornata, dove il Signore mi chiama qualcosa, perché... Eh, dice il libro della sapienza no, neanche avresti creato una cosa se quella cosa poi tu non la ami e già il fatto di essere amato è già questa è una cosa meravigliosa è l'amore che mi riscatta dalla quotidianità alla cosa eccezionale eh, ma forse allora la domanda che noi seriamente dovremmo farci ma ci sentiamo amati perché forse il problema è proprio questo forse che forse non ci sentiamo amati perché poi dovremmo anche chiederci che significa sentirsi amati. Perché io posso pensare questo, se Dio mi ama, allora perché io ho poi questi problemi se mi ama? Eh, se mi ama, perché poi permette queste difficoltà? Se mi ama allora non mi ama. E ritorniamo sempre allo stesso punto. Allora Dio chi è quello che mi deve togliere i problemi mi deve togliere le difficoltà? O quello del Salmo 62 la tua grazia vale più della vita amo Dio in funzione di o amo Dio per amarlo è un amore di interesse o è un amore gratuito permettete l'espressione però è un amore di interesse o è un amore inutile quello che io ho nei confronti di Dio inutile nel senso di non utile cioè non che mi deve produrre qualcosa perché io posso amare qualcuno per una utilità. Io amo questa persona, gli faccio anche dei servizi, così fa speranza che questa persona poi al momento opportuno possa ricambiarmi dandomi il posto. Quindi, capite, è un amore questo utile di interesse. Amore inutile, non utile, in questo senso qui, lo amo, no, perché ma ha del posto? Lo amo perché lo amo. E allora, poi, capite, e qui non abbiamo questa capacità no, ma un giorno in paradiso però glielo diremo che cosa poi Lui trova in noi per poterci amare a questo livello e quando Lui vede me che cosa vede in me per amarmi fino a dare la sua vita per me allora l'altro problema che forse io contemplo poco questo noi non sappiamo più contemplare, per quel problema lì che se vi ricordate dell'orologio. Perché noi senza orologio non sappiamo vivere, perché le nostre cose sono basate da loro. Allora, alle sette veniamo alla catechesi, sette e mezza alla catechesi, otto e mezza speriamo che si finisca, poi dobbiamo tornare a casa, alle 9 abbiamo la cena, domani mattina alle sei e mezza ci svegliamo e poi così, e la giornata nostra è tutta così, ta, ta, ta, ta. Tanto è vero che poi succede una cosa, non ho tempo, non ho tempo, scusami, non ho tempo. E anche con il Signore. Fateci caso, anche le nostre messe, bene o male comunque, hanno quel target lì di orario. E non si scappa. Tanto è vero, ci rendiamo conto che quando la messa è un po' più lunga, i nostri programmi sono tutti stravolti. Perché ha sfiorato di quei dieci minuti, e ora quei dieci minuti non mi trovo. Soprattutto se c'è la partita a casa che deve giocare in Napoli e quindi me fa presto e quindi arriviamo già a partita iniziata e tutto questo non è che non produca nulla di negativo dentro di noi perché che cosa porta per questo fatto che il non contemplare quindi non cogliere fino a che punto io sono amato da Dio non mi porta a riconoscerlo e soprattutto non mi porta a cogliere lo stesso amore che Dio ha nei confronti anche di chi sta a fianco a me perché l'amore, in un certo qual modo, se volete, è rendersi presente all'altro. Eh, se io so che ehm, ehm, la mia fidanzata mi ama, e eh, io, in un certo qual modo, no. Eh, il suo amore è come se lo avvertissi presente. Quindi il suo amore è la sua presenza dentro di me. Quindi sapere sapermi amato da Dio e in un certo qual modo è avere la consapevolezza che Lui è dentro di me che mi ama quindi l'amore è sapere che Lui è dentro di me e quindi è presente dentro di me e se questo è poi è vero per me lo è vero pure per te lo è vero anche per te e quindi tu chi sei allora davanti ai miei occhi ricordate l'angelo come saluta Maria rallegrati, piena di grazia Maria, sapete come conosciuta in cielo? Non come Maria, ma come piena di grazia. E sapete io come sono conosciuto in cielo? Non come Maurizio, ma come? E sapete voi come siete conosciuti in cielo? Pieni di grazia, non con il vostro nome. Solo che per Maria per lui sembra che è così, è scontato. Per noi invece è eh, fe pur a me. Eh. Perché quando l'angelo dice a Maria tutto quello che abbiamo sentito il giorno 8, Maria non ancora ha ancora detto all'angelo sì, sono la serva del Signore. Maria dirà all'angelo alla fine, ma quando già l'angelo ha detto, cosa il Signore pensava di lei? Quindi, vedete, l'amore da parte di Dio nei confronti di Maria non è stato condizionato al sì di Maria. Maria poteva dire anche di no. Il Signore non avrebbe ritirato il suo amore da Maria. Perché l'angelo non ha detto, Maria, si è pena di grazia, ma a condizione che tu accetti. Capite? Non ha detto a condizione. Ma perché quando noi riceviamo il battesimo da bambini o da adulti, ci viene prima detto qualche condizione ci viene chiesta anzi addirittura lo sapete no l'adulto che viene battezzato non si deve neanche confessare un adulto che riceve il battesimo l'adulto non deve confessarsi perché il battesimo e anche al piccolo il piccolo che garanzia ci dà quel bambino ma perché noi che garanzia abbiamo dato al Signore per ricevere il battesimo e eh, il battesimo comunque l'abbiamo ricevuto e eh, il battesimo che cos'è se non sei pieno di grazia, se il figlio mio l'amato, in te mi sono compiaciuto. Se queste cose non ritorniamo a fare le nostre, sono delle cose che anche quando le sentiamo ci scivolano addosso. Ecco perché non cambiamo. Non è che non cambiamo perché eh, dici ma io sono fatto così. Non cambiamo perché queste realtà noi non le facciamo nostre. Toglietemi una curiosità: se io mangio e mi piace mangiare, io ingrasso o dimagrisco? Ingrasso. Perché assimilo però quello che sto mangiando. E perché quando io mangio l'Eucaristia? io non sono ancora ingrassato di Cristo. Perché probabilmente non assimilo e non mi lascio assimilare per dire meglio. Perché nell'equarestia cambia. Mentre nei cibi normali io assimilo ciò che mangio, direbbe Sant'Agostino, nell'equarestia sono assimilato da colui che io mangio. Non mi lascio assimilare da lui. Sapete, no? Ci si vendono le compresse che tu dopo mangiato, prima di mangiare, l'assumi e quello poi non ti fa assimilare quello che tu hai mangiato. Forse noi prendiamo qualche compresso prima dell'Equarestie. Allora dicevo, è necessario che queste cose io, ce le dobbiamo ridire, me le, devo, le devo dire a me stesso, le devo dire, perché altrimenti non le farò mie. Allora, come dicevo anche la volta scorsa, è, allora è chiaro, io poi mi devo anche proporre non direi degli obiettivi però eh, allora concretamente cosa devo fare? Eh, quando abbiamo fatto il ritiro poi concretamente che cosa devo fare? Allora, se effettivamente l'indicazione mi devo mettere la finestra io mi devo mettere la finestra pure a costo di risultare a me stesso ma che sto facendo? sono così stupido? Sì, sono stupido o potremmo cambiare l'accento sono stupito E qui inizia la meraviglia, lo stupore, la sorpresa. Allora capite, non è la solita pioggia, non è la solita nebbiolina, eh, il solito freddo. Quando la settimana scorsa parlammo del numero 2 di De Verbum, se vi ricordate, piacque a Dio rivelarsi... Eh, anche qui noi abbiamo la concezione o l'idea che Dio si riveli si manifesti, si faccia conoscere in astratto se Dio si rivelasse in astratto ma noi lo potremmo mai sapere se c'è un essere invisibile in questa stanza noi lo potremmo mai sapere perché? non solo perché non si vede ma perché noi non siamo capaci di vederlo quindi che senso avrebbe? Allora, se tu essere invisibile, vuoi farti co sapere, conoscere da me, devi renderti visibile in modo tale che io possa riconoscerti. Quindi Dio si, rive si è rivelato e si rivela non in astratto, nella storia. Non a caso. Gli anni da quando si iniziano a contare? Da quando è nato, da quando ha preso carne, non solo più annunciato, ma incarnato. Eh, però anche qui attenzione perché noi potremmo dire allora facciamo riferimento a quella storia lì di duemila anni fa. Dio continua sempre a rivelarsi nella nostra storia. E la mia storia è proprio questa qui, quello che ho fatto oggi, questa è la mia storia. Eh, la storia è quella che voi avete vissuto e state vivendo, anche questa è la storia. Non sarà scritto su nessun libro di storia quello che noi stiamo facendo qui, ma anche questo comunque contribuisce alla, al succedersi degli eventi e dei fatti della storia. Eh, la successione dei giorni è proprio la presenza di Cristo che la riscatta appunto da questa banalità e fa sì che un giorno sia diverso da un altro. Eh, dice il Salmo, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Eh, invece noi, mh, quando iniziamo a contare i giorni, a una certa età li incontriamo perché si avvicina più la morte e anche qui sbagliamo eh, per noi non si avvicina la morte per noi si avvicinerà il giorno dell'incontro faccia a faccia noi lo incontreremo e come dice il libro di Giobbe non più per sentito dire perché ne faremo l'esperienza diretta chi ha partecipato alla messa di oggi oppure chi ha fatto la meditazione sulla prima lettura di Isaia l'altro grande eh, guardiano sull'Avvento, quello che ci aiuta no, a vivere l'Avvento eh, Isaia sta parlando a nome di Dio e a un certo punto usa questa espressione non temere io eh, no, dice vermiciattolo d'Israele, io ti tengo per la mano destra io sono il tuo redentore noi il verme, eh, quando lo vediamo e lo possiamo vedere in campagna, così no oppure qualche volta puoi di vedere che cosa facciamo, il verme dell'altro ci fa un po' schifo no? ci fa un po' senso, poi siamo portati un po' a schiacciarlo eh, tenete presente che Israele ha fatto un'esperienza particolare, Israele si è prostituito agli altri dei, questo è proprio il termine che usa la scrittura, cioè aderito ad altre divinità aderendo ad altre divinità, allora c'è questo fatto, allora il Signore che cosa dice? cioè nonostante che tu abbia fatto questo e quindi sei un verme verme dispregiativo vermiciattolo, vedete è un vezzeggiativo dice non temere vermiciattolo di Israele perché io ti tengo per la, la mano destra è la mano della forza eh, sapete no, pure se abbiamo con la destra con la sinistra, no, la mano destra è più forte rispetto alla sinistra quindi ti tengo per la destra cioè è la forza di Dio cioè tu sei nelle mie mani la mia mano che è forte io sono il tuo redentore cioè capite Israele che nei confronti di Dio si è ribellato Dio che fa dice comunque io sono il tuo redentore e non temere cioè lui che dovrebbe dire cioè lui che ci vorrebbe qualcun altro a prendere le difese di Israele nei confronti di Dio Dio dice non temere perché io ti tengo io per la mano E anche qui la domanda ce la dobbiamo fare, ma allora io, altro voglio? Di cosa ho ancora bisogno? Um, C'era una preghiera che un certo punto diceva così: che cos'altro avrei dovuto fare per te che io non ho fatto? Dimmelo. Eh, lo ascoltiamo negli improperi, il Venerdì Santo veramente. Eh, prima come cristiani, prima, prima, prima, prima, prima, avevamo quella caratteristica che era nostra, quella del poter fermarci a riflettere e a meditare. Eh, ora non so quanti di noi fanno la meditazione. Allora, diciamo, sta non dobbiamo più lamentarci. allora capite come ci lasciamo la settimana scorsa il problema qual è? il problema è l'incapacità di comunicare che abbiamo tra di noi e la stessa incapacità di comunicazione che l'abbiamo nei confronti di Dio tutto si risolve sulla comunicazione perché la comunicazione fa la comunione anche l'Eucaristia è una comunicazione. La comunicazione suppone due eventi: la parola e l'ascolto. La parola mi permette eh, di dire io chi sono. La parola dice Dio chi è? La parola quando noi l'ascoltiamo non è il luogo dove ci viene detto come ci dobbiamo comportare perché anche qui noi la vediamo sempre in funzione di quello che io devo fare la parola mi dice Dio chi è? Nel giorno della festa dell'Immacolata il brano dell'Annunciazione che noi conosciamo a memoria, noi lì subito leggiamo che cosa? Il fatto che il Signore parla di Maria non è vero Giuliano mi piace molto la Madonna, lui avrebbe desiderio di poter studiare Mariologia, spero di, di non deluderlo su questo. L'Annunciazione non ci parla di Maria, ci parla di Dio. Ogni pagina ci parla di Dio, di Dio amante dell'uomo. Dicevano i padri della Chiesa che la scrittura è, è come se fosse questa lettera che Dio ha scritto all'amato. E l'amato siamo noi. Eh, ora, anche noi grandi, purtroppo, su questo abbiamo perso questa bellezza della lettera scritta. Però, prima, quando si scriveva la lettera, oppure quando eh, il fidanzato stava a fare il militare, eh, quando erano 12, 15 mesi, quando era loro allora il militare? 15 mesi. Poi passò un anno, poi adesso... Vabbè. Però, quando erano 15 mesi e non ci si vedeva spesso, allora si scriveva la lettera. E provate a pensare quando la fidanzata riceveva la lettera del fidanzato, o la fidanzata che scriveva al fidanzato. Provate a pensare quando non si vedevano da tanto tempo. No, e che bello quando lui aveva quella lettera tra le mani e la lettera scritta a mano. E, e vedere la grafia, e poi c'era qualcuno che poteva fare pure uno gli spruzzava un poco di profumo, oppure il bacio sulla lettera, e i cuoricini. Eh, ma pensate che questo qua dentro non ci sia pensate che nel leggere quella frase espressione vermiciattolo di Israele non temere che ti porto per la testa non sia questo, questo coricino da parte di Dio fate attenzione domenica prossima quando ascolteremo, ascolteremo la prima lettura dal libro di Sofonia fate attenzione perché quella lettura lì è, ci farà capire il saluto che l'angelo porterà a Maria sono le stesse parole quindi fate attenzione alla una lettura domenica e in quella lettura, quando addirittura dice così, il Signore grida, la scrittura è l'unica volta che viene detto che il Signore grida. A Giovanni Pesce dirà, grida squarciagola, non avere riguardo. Invece l'unica volta che viene detto che il Signore grida. Cioè, il Signore sussurra con Elia soprattutto, eh, eh, parla dolcemente. Invece grida, e sapete che cosa grida? La gioia. Eh, allora leggere veramente con attenzione senza, e non in modo superficiale allora lì vediamo veramente il cuoricino che Dio in quella lettera la sta facendo o quella lettera particolare scritta così che ti sta facendo capire cose che tu poi dall'altro lato subito capisci Beh, però ripeto capite questo che significa eh, allora l'ascolto della parola per incontrarlo è il tempo dell'amore con Dio Posso usare una parola forte? Siamo tutti quanti adulti. È il momento del rapporto sessuale con Dio. Dove Dio si dona a noi, come l'uomo e la donna si donano reciprocamente, senza riserve. Perché Gesù a capitolo 15 di Giovanni dice tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere e nella mentalità biblica il verbo conoscere indica anche il rapporto sessuale non è solo una conoscenza qui ma è una conoscenza esperienziale che coinvolge tutta la tua vita O di tutto questo abbiamo paura inconsciamente, perciò molte volte non abbiamo il tempo. O perché sappiamo veramente che cosa possiamo andare incontro. E quindi la nostra vita veramente potrebbe cambiare. E allora forse dovremmo chiederci, ma forse non voglio cambiare. Perché questo modo attraverso il quale mi sono strutturato, anche se non è il massimo, però è quello che comunque mi dà le certezze mi dà delle certezze e quindi preferisco andare avanti così perché adesso rimettermi di nuovo in gioco e ricominciare ancora da capo è questo, questo, è, questo è Natale, questa è la Pasqua questo è, questo è Pentecoste questo è il tempo ordinario, questo è il Signore Allora capite, eh, non è più il, la, il quantificare se io sono stato peccatore o che. Eh, Dirà San Giovanni eh, Dio è più grande del nostro cuore. Voi immaginate Dio che sta lì. Eh, ah Maurizio, aspetta, fammi te, però questi peccati qua, questi peccati qua così. O sta a dire, vieni qua, fatti inondare del mio amore. Fatti inondare del mio amore è come tutte le inondazioni. Le inondazioni, meno di non sono quelle che... È, ma le inondazioni non è per te, perché l'inondazione ti travolge. Quindi lascia di travolgere e stravolgere da questo mio amore. Perché travolgendoti e stravolgendoti arriva anche agli altri. Questo passaggio qui non lo dobbiamo dimenticare, perché il pacchetto è tutto uno. Lui, io e gli altri, non lui e io, e finisce qui. E attenzione, neanche lui, io e l'amico o l'amica, o il gruppo o la parrocchia. lui, io, gli altri il mondo la società come? come dicevamo prima, con occhi diversi con un olfatto diverso con un parlare diverso con un sentire diverso con un toccare diverso scusatemi, noi ci deve essere differenza tra il nostro modo di toccare e il modo di toccare di chi non crede deve esserci differenza tra il mio modo di vedere e di chi non crede dobbiamo vedere diversamente perché quello che noi vediamo e qui lo, lo sguardo è profetico non che noi eh, eh, indoviniamo qualcosa che succederà a dieci anni no, non è questa la profezia la profezia è che il nostro occhio vede così lontano ma quello che vede lontano l'annuncia ora presente affinché gli altri lo possano vedere la profezia è aiutare gli altri che non vedono a vedere quello che tu stai vedendo Allora capite gli occhi iniziano ad andare di fiamme si parla di Santa Elisabetta d'Ungheria eh, che era una nobile eh, che dice che lei poi si è fatta attreziare a Francescana che quando lei usciva dalla preghiera eh, il volto era trasformato ma già di Mosè se vi ricordate no? quando scendeva dal monte quando, o meglio, entrava nella, nella tenda dell'Alleanza della tenda del convegno quando riusciva si metteva un viso sul volto perché il suo viso era raggiante il mio purtroppo non è ancora raggiante e mi provoca, questo mi provoca mi provoca questo capite? come sacerdoti mi provoca perché eh, se, se io ho incontrato il fuoco se mi metto vicino al camino io mi riscaldo faccio la faccia rossa vicino al camino e se mi metto vicino al fuoco il roveto che brucia ma non si consuma io non dica assai ma un un po' di, di, di fumo, di puzza del fumo, io lo dovrei avere addosso. Papa Francesco ci parla della, della puzza delle pecore, no, da portare addosso. E io un po' di, del fumo, perché quando poi c'è il, il, il fumo ristagna nella stanza, e io un po' addosso di, di questo lo dovrei, lo dovrei portare. E com'è che qualcuno a fianco a me non lo sente? Dice che bella preghiera che ho fatto. E nessuno se ne accorto però. Che, che serve quella bella preghiera che hai fatto se nessuno se ne accorto? Se l'incontro con Cristo non provoca qualcun altro in positivo o in negativo, perché anche in negativo, ma anche quello è una provocazione, anche in negativo, a che serve? Se non a vivere un egoismo spirituale. E noi le celebrazioni, viviamo l'egoismo spirituale. Bene, lasciamoci provocare, perché questa è provocazione. È provocazione, è una chiamata, è provocazione, Vo vocare, eh, chiamare pro a favore di. Eh, quindi sentiamoci chiamati, questo è Natale. Ripeto, Pasqua, questo, questo è tutto. Quindi eh, mettiamoci anche davanti al bambino, sì, possiamo farlo, però non lo dimentichiamo chi è quel bambino? è la parola di Dio che viene in mezzo a noi questo è il bambino, non lo dimentichiamo il verbo che si fa carne è la parola che viene in mezzo a noi e la parola che ci viene detta è sempre per una provocazione quindi non andiamo alla grotta con le parole da dire andiamo alla grotta con un orecchio da ascoltare la parola e non aspettiamo la notte del 24, perché il 24 è già oggi, è già domani il 24. E soprattutto una volta che quella parola l'ascoltiamo, poi lì dobbiamo dire ora. E se casomai non l'ho ascoltata, resto ancora un'altra volta, resto ancora di più. Fin quando l'ascolto. O si scoccia lui a dirci la parola, ma non dobbiamo scocciar scocciarci noi nell'andarcene senza aver accolto la parola.